Mi piace il gioco delle ombre. All'alba, nel buio di questo piazzale, nel buio di questa enclave, mi piace il gioco delle ombre. Ad un certo punto le ombre si rincorrono, finora è solo un passo, come dire, marcato, ma ad un certo punto le ombre escono fuori ed è come se... All'improvviso mi superassero, la sento, ecco l'ombra che comincia a superarmi, ecco l'ombra che comincia a superarmi, addirittura raddoppia. Io lo trovo fantastico. A un certo punto le ombre si dissolvono per rimanere una sola ombra che avanza e supera il mio passo, fino ad arrivare ad una prossima ombra. Questa babbia si dissolve. Questo carosello di ombre torna sul piedi ed eccola qua di nuovo. E ogni mattina lei va più veloce di me. <ride>